Per il 49esimo appuntamento della rubrica Il solo risponde oggi provo a rispondere a una persona che mi scrive sui social raccontandomi quella che è la sua esperienza negli appuntamenti occasionali che sta avendo tramite le applicazioni per incontri e tramite questi quindi incontri nati online poi sta avendo un Tanta difficoltà a capire cosa succede, perché dice, mi capitano degli appuntamenti perfetti, delle situazioni ideali in cui chi mi scrive è una donna che ha appuntamenti con degli uomini, dove dice mi sento poi corteggiata, mi trovo a mio agio, le serate vanno bene, che sia al ristorante, che sia a casa, che sia in varie altre occasioni, sono delle situazioni piacevoli che poi portano anche perché no a un coinvolgimento sessuale, ma sono poi occasioni che non portano a un secondo appuntamento. E quindi poi si chiede, ma cos'è che succede? Perché alla fine sono serate che non si basano solo intorno al sesso, non erano persone che volevano solo sesso, e quindi c'è stato del coinvolgimento, sentito qualcosa, e si chiede come mai poi queste cose non portano ad altro? Perché... Un possibile filo di, filo, di, filo di pensiero, potrebbe ragionamento potrebbe andare nella direzione di pensare che in realtà erano persone che volevano soltanto coinvolgimento sessuale quindi sono andate via, o potrebbe significare che magari sono persone che effettivamente eh, hanno pensato male di noi perché c'è stato un coinvolgimento sessuale, queste sono le prime opzioni che mi ha suggerito la persona che scriveva e quindi diceva, beh, magari forse dovrei aspettare di più ad avere dei rapporti sessuali, che potrebbe essere un'ipotesi effettivamente, magari non da scartare, però forse per dei motivi diversi da quelli che suggerisce perché quello che sta succedendo anzi a me sembra che forse descriva un fenomeno che questa persona non sta prendendo in considerazione e che parla forse più dei suoi partner che non di lei o meglio parla anche un po di lei ma soltanto per il modo in cui sta vivendo questa cosa piuttosto che non per quello che succede davvero in questi appuntamenti cioè quando lei si chiede cosa ho sbagliato cosa posso fare di diverso sono tutte domande assolutamente legittime, che potrebbe avere molto senso farsi e ragionare su cose di diverso si può fare, può essere una buona idea. Però forse non si tratta proprio di aver sbagliato qualcosa, forse si di stare sottovalutando l'idea che non esistano soltanto le alternative del persona che cerca una storia seria e persona che cerca solo sesso esistono forse tanti scenari in più e forse uno scenario che sta sottovalutando è quello che potremmo forse definire quello delle persone che cercano la girlfriend experience che è un termine un po particolare che nasce tra l'altro in un filone eh, di, eh, cinematografico, no? perché nasce da un film poi del 2009 che poi è stato ripreso da un telefilm che forse ha dato un po' più di notorietà a questo termine, del 2016, che poi sta andando avanti. Eh, ma io non entrerei poi nel merito di quello che è il film o il telefilm, che poi hanno delle trame tutte loro e vabbè, chi se ne frega, non è tanto quello. La questione piuttosto è un po' quello che da lì ne deriva, cioè il fatto che quelli sono eh, prodotti dove si parla poi di tutto il mercato del sex work del, della prostituzione che, o del, delle escort se vogliamo definirlo in modo diverso che però eh, viene raccontato in un modo particolare cioè nell'ottica del non solo la mercificazione della sessualità ma anche di un qualcosa che forse è tanto importante invece iniziare a capire meglio no perché riguarda non solo il fatto che le persone cerchino un rapporto sessuale cioè la Me, la, la, il mero coinvolgimento fisico, non è soltanto quello, anzi, tante persone, spesso quindi in queste produzioni poi viene descritto al maschile, ma in realtà esiste in tutte le versioni, tante persone cercano invece un qualcosa che non sia solo la sessualità, a volte che non sia neanche la sessualità, ma sia qualcos'altro, sia il... Vivere l'esperienza di coppia, vivere l'esperienza di avere un partner, una partner, vivere l'esperienza di avere qualcuno con cui in qualche modo condividere il fatto di essere in una relazione di coppia è un concetto forse eh, a sé stante separato dalla sessualità in cui essere in coppia può condividere, significa condividere anche della sessualità, ma che non è centrato su quello e è un qualcosa che forse serve... Essere un po' più chiaro, messo, messo un po' più fuoco, perché effettivamente crea confusione. No? L'idea che se una persona eh, cercasse solo sesso allora potrebbe anche fare un po' di meno, magari ci siamo conosciuti su un'applicazione di incontri in cui eh, è ragionevole magari essere ben disposti rispetto alla possibilità di avere un coinvolgimento sessuale, quindi non serve essere chissà quanto premurosi, chissà quanto attenti, chissà quanto carini, magari basta fare anche meno per avere semplicemente del sesso. E il fatto che poi una persona non si limiti a fare il il compitino, ma faccio un passo in più. A volte porta erroneamente a pensare che se fa un passo in più, allora significa che non stava cercando solo sesso, ma cercava una relazione seria, come se quella fosse l'unica alternativa, mentre invece non è così. Forse l'alternativa, appunto, non è il solo sesso o relazione seria, ma c'è anche qualcos'altro, per esempio, questa che vale la pena iniziare a considerare. Cioè che alcune persone cercano un coinvolgimento, ma un coinvolgimento Nell'essere una relazione di coppia Senza però avere la seria, la seria progettualità Del davvero conoscere E entrare in una relazione di coppia con l'altra persona Cioè un coinvolgimento impersonale In cui ci si aspetta che l'altra persona abbia un atteggiamento un po' stereotipato di quella che magari è la nostra idea della femminilità o della mascolinità, dell'idea che si lasci corteggiare o sia seduttiva o sia eh, galante o sia educato o sia premuroso sia premurosa sia empatico empatica però con un modo di fare che in realtà non viene meritato in alcun modo viene dato un po eh, così per scontato o che viene fatto rientrare all'interno di quelle che sono alcune dinamiche di corteggiamento in cui ci si impegna un attimo a mettere il vestito buono e a presentarsi nel modo più desiderabile possibile nell'incontro con l'altra persona. E il fatto che succeda questo va benissimo, assolutamente, ma è un meccanismo quindi che forse va riconosciuto. Perché è un qualcosa che eh, sottende poi tutto un modo di vivere il rapporto con l'altra persona in modo impersonale. È una cosa che può succedere sia a persone che scegliono di non essere relazioni di coppia e quindi che poi portano questo sul loro gusto negli incontri occasionali, ma può succedere assolutamente in maniera trasversale a tutte le relazioni di coppia. Cioè, persone che stanno insieme da una vita a volte hanno ancora un modo di rapportarsi con l'altra persona. Che a volte è totalmente impersonale, che è più riguarda proprio, più una propria idea, un proprio modo di vivere la relazione di coppia che non, non qualcosa davvero coinvolgente con l'altro, è coinvolto con l'altro e costruito con l'altro. E questa cosa ha i suoi pro e i suoi contro, non è una cosa negativa. Cioè è una cosa che ha assolutamente senso il fatto che poi con l'altra persona ci siano alcune modalità che si utilizzano che riguarda più se stessi e il proprio modo di vivere l'incontro con l'altra persona. Che non sia tutto una eh, risposta e contro risposta che anzi a volte è proprio quello che crea dei problemi nella relazione di coppia in cui ci si inizia a comportare in un modo eh, così reattivo all'altra persona che si smette di, di essere se stessi e quello diventa eventualmente un problema grave all'interno delle relazioni di coppia soprattutto di lunga data come allo stesso tempo però il fatto di avere un approccio invece troppo impersonale Può finire per essere quindi un fare le cose a prescindere da chi sta dall'altra parte, a volte appunto perché si sospetta che dall'altra parte ci sia un modo stereotipato anche di reagire a queste cose e non si accetta il fatto che noi ci sia un modo personale. E, ma soprattutto, perché le persone che fanno questo spesso non è tanto o non è solo perché vogliono che l'altra persona sia nel suo spazio e nella sua idea no, di femminilità e mascolinità, ma anzi anche a volte è tanto per potersi vedere in un ruolo che a loro piace di quelli che sono i corteggiatori o le corteggiatrici i seduttori o le seduttrici, cioè le persone che riescono quindi a vedersi in un ruolo che a loro piace in cui si sentono a proprio agio nel in qualche modo comportarsi in un modo che li fa sentire confortevoli perché riporta un'idea di se stessi e se stesse che per loro è funzionale quindi un qualcosa che a livello di autostima funziona anche perché è un contesto sicuro in cui sanno che dentro quel recinto possono fare qualcosa che per loro è confortevole è positivo e piacevole a prescindere dall'altra persona cioè troviamo una persona quindi che è generosa premurosa gentile empatica tutto quello che vogliamo e in realtà non lo sta facendo con noi lo sto facendo con una propria idea del modo in cui ci si, si dovrebbe comportare sarebbe opportuno comportarsi sarebbe piacevole comportarsi e quella cosa lì è estremamente impersonale ed è la girlfriend o boyfriend experience cioè l'idea del avere appunto un partner o una partner ma senza essere davvero in relazione con l'altra persona e quindi infatti per questo lo separavo totalmente da quelle che sono le produzioni televisive, perché poi lì c'è la mercificazione e lo scambio di denaro, mentre invece per la maggior parte delle persone nella realtà è un qualcosa che invece succede in maniera assolutamente priva di uno scambio economico, ma anzi che può succedere o occasionalmente o in maniera più costante all'interno di relazioni di coppia, anche di lunga data, cioè persone che stanno insieme da 40 anni, e ancora poi si sì, magari hanno degli atteggiamenti che magari le persone all'esterno dicono ma come è bello, come romantico e magari anche le persone all'interno lo dicono in maniera piacevole ma in realtà non è una cosa che hanno costruito, è un qualcosa che stanno riproponendo in maniera meccanica e che poi nel tempo ha dei lati piacevoli ma può anche dare dei lati assolutamente sgradevoli. Perché poi non mettersi in discussione nel proprio modo di relazionarsi finisce anche per creare dei rigidimenti, per cui si creano dei contrappassi in cui non ci si riesce a venire incontro nel positivo e nel negativo. E quindi, da un lato, alcune alchimie iniziali si mantengono nel tempo, dall'altro, poi si creano tutta una serie di complessità legate proprio al vivere insieme, allo stare insieme, che invece è qualcosa che va coltivato in modo personale, costruito in modo personale. Tra l'altro, quindi. Quello che è proprio questo meccanismo è un meccanismo che gira e ruota intorno alla felicità di potersi riconoscere all'interno di un ruolo e però di applicarlo in maniera meccanica e forse quello che suggerisco alla persona che mi scrive è proprio dell'iniziare magari a ragionare su questo, cioè il fatto che se una situazione poi sembra perfetta Forse effettivamente potrebbe essere utile farsi delle domande sul come mai ci sembra così perfetta e come mai questa cosa sta succedendo eh, in un modo che in quel momento ci sembra funzionare come hanno sembrato funzionare altre persone con situazioni che in realtà poi non davano un seguito. Cioè ci sembra funzionare un qualcosa che poi in realtà forse non sta davvero dialogando con noi ma è messa in atto di un copione e forse va iniziato a, riconoscere, a essere riconosciuto questo copione. Fatto che se una persona si comporta in maniera stereotipata, forse vale la pena partecipare a quello scenario perfetto perché quello che credo che sia successo alla persona che mi scrive è che questo scenario perfetto lei non l'ha mai messo in discussione, non l'ha mai rovinato perché in realtà non vi ha mai partecipato. Cioè quello che è successo forse è che proprio anche forse per paura di rovinare qualcosa che sembrava perfetto e che poi quando succede a volte dà a tutta una serie di fantasie su quello che sarà il seguito e lì il rimanerci male se poi non ci sentiamo la sera successiva tutte quelle fantasie poi fanno sì che una persona partecipi di meno e a volte creano un meccanismo per cui ci intrappoliamo all'interno di un'idea di quello che sa senza viverci quello che sta accadendo mentre invece l'unico modo per rompere un copione e capire se è davvero un copione o è qualcosa di coinvolgente, empatico, personale e reale. È parteciparvi, essere noi stessi, tirare fuori qualcosa di nostro, tirare fuori la nostra emotività, parlare, fare domande, essere coinvolti, è fare proposte, eh, ascoltarsi, cercare di sperimentare. Poi non esiste la regola aurea perfetta, tale per cui se applichiamo quella regola allora riusciamo a smascherare tutto questo. Può sempre capitare che le cose in qualche modo vadano come vanno, però se partecipiamo. Forse diventa meno probabile che poi queste cose succedano in sequenza e che poi diano sempre adito poi a eh, risultati che ci lasciano confusi come eh, Quindi non si tratta tanto di fare o non fare sesso la prima sera, non è tanto quello, però forse in maniera per motivi totalmente diversi il fatto di aspettare un attimo potrebbe avere un senso. Non tanto perché è eh, allora, se non facciamo sesso, allora ci sarà più coinvolgimento e quindi mi vedrà come una persona più seria e quindi cercherà per cosa Non è quello, spesso non è assolutamente quello, ma potrebbe essere un'occasione per conoscersi un po' di più e magari perché no avere un po, più di, un po più di chiarezza mentale rispetto a quanto è davvero realistico il rapporto con l'altra persona oppure no come allo stesso tempo non c'è niente di male nel far sesso subito la prima sera però a quel punto forse potrebbe essere opportuno anche cercare di vivere davvero quello che sta accadendo e vivere perché no anche la sessualità come un'occasione per sperimentarsi per conoscersi senza mettere in atto appunto dei copioni o senza risparmiarsi nell'ottica che appunto altrimenti se partecipo troppo significa che poi mi gioco delle carte per qualcosa che invece verrà a venire no quello che serve anzi è esattamente l'opposto serve partecipare e serve esserci nell'incontro con l'altra persona e poi inciampare su questo quindi eh, non significa che eh, necessariamente cadiamo nella trappola di chissà chi a volte eh, quindi quello che può essere utile è cercare anche di cogliere queste occasioni magari per conoscere meglio se stessi, per conoscere meglio un po' quali sono le nostre aspettative, quello che noi cerchiamo e magari imparare a riconoscere meglio quello che noi cerchiamo nell'incontro con l'altra persona per entrare in maniera più efficace all'interno di uno scambio costruttivo con gli altri che è forse un qualcosa su cui vale la pena impegnarsi, sia se ci capita che gli altri abbiano questo tipo di atteggiamento nei nostri confronti, sia se ci capita di accorgerci di essere noi ad avere questo atteggiamento nelle relazioni con le altre persone. Perché poi uno scenario di questo tipo a volte capita di vederlo sia in persone che hanno relazioni di lunga data, che sono di lunga data ma sono ancora impersonali nonostante il tempo che passa. Eh, come a volte capita di vederlo in persone che hanno, soffrono magari di alcune dipendenze sessuali, alcuni comportamenti eh, promiscui che non riescono a gestire, eh, alcuni comportamenti magari un po' bizzarri eh, che a volte entrano in alcune categorie poco chiare di eh, attacco, fuga all'interno della relazione di coppia, eh, che a volte richiamano anche un pochino la filofobia, cioè tutte delle questioni che possono essere concettualizzate in tanti modi diversi, ma che a volte sottengono proprio un modo impersonale di... Ragionare sulla relazione di coppia che assolutamente ha anche un suo lato. Di questo, un suo lato di impersonalità nel modo in cui si struttura l'idea di quello che può essere una relazione con un'altra persona, ma allo stesso tempo è un incontro tra due esseri umani che sono imperfetti e in qualche modo è importante che imparino a conoscersi e a comunicare per cercare di far funzionare le cose se vogliono farle funzionare in modo personale e unico nel loro incontro e senza dover per forza rispondere a chissà quale scenario imparato chissà dove, come esatto opposto però senza essere totalmente in balia del tutto si può essere mettere in discussione, non esistono regole, perché quello invece ci lascia totalmente impreparati, totalmente appunto in balia degli eventi nel momento in cui allora sembra tutto lecito e non esistono dei paletti o dei punti di confine da porre. Esiste una buona via di mezzo su questo, come su tanti altri argomenti della vita, esistono buone vie di mezzo in cui da un lato essere flessibili dall'altro avere un paio di idee su come pensiamo che funzioni una relazione di coppia, e cercare di avere un punto d'incontro tra queste due cose: esplicitarle parlarne e lavorarci su. Che la cosa alla fine è uno dei modi migliori, che sia in psicoterapia o che sia autonomamente su se stessi, lavorare sulla propria consapevolezza emotiva, personale e relazionale è un ottimo modo per cercare di far funzionare meglio alcuni elementi della propria vita che altrimenti eh, a volte ci danno più delusioni che piaceri, mentre invece ce ne abbiamo uno e cerchiamo di vivercela piacevolmente questa vita. <ride> questo è tutto, io sono Valerio Celletti, eh, spero di essere stato chiaro in questo mia breve riflessione, mia breve, breve risposta, eh, c'è un articolo sul sito dottorvalerio.com a complemento di questa breve spiegazione video e noi ci vediamo al prossimo video.